Intanto non sono cartelle ma sono delle lettere informative con cui l'Agenzia delle Entrate comunica ai cittadini eh, che eh, sono stati rilevati nel sistema informatico dell'Agenzia alcuni errori o anomalie rispetto alla dichiarazione eh, 2013, eh, anno di reddito 2012. In queste lettere informative, come dicevo, sono segnalate delle anomalie e si invita quindi il contribuente a verificarle attraverso un accesso online al proprio cassetto fiscale, quindi in autonomia, e verificare l'esattezza dei dati riscontrati dall'agenzia. Nel caso le anomalie fossero presenti, il contribuente può vedersi attraverso una correzione, come dicevo, in autonomia, accedendo al proprio cassetto fiscale. Se il contribuente nel verificare i dati e gli errori segnalati dall'Agenzia delle Entrate riscontra la veridicità di quanto segnalato, può effettuare una dichiarazione integrativa per correggerli e pagare una sanzione ridotta a un sesto rispetto a quella ordinaria. Chi non ha internet e chi non può accedere al proprio cassetto fiscale cosa deve fare? Può rivolgersi a un CAF oppure in alternativa ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate.